Ah, diciamo qualche dettaglio sul film in modo da inquadrarlo poi vi faccio una mia recensione e poi sul finale ovviamente è tutto senza spoiler non vi preoccupate sono abbastanza ci ho pensato bene a cosa dire e cosa non dire in modo da non rovinare l'esperienza cinematografica di chi guarderà questo video anche in differita e chi lo guarderà in live ehm, quindi dopo un, una recensioncina eh, del film eh, parlerò anche di alcuni aspetti che riguardano il mondo eh, dei demoni, delle possessioni, degli, degli omicidi irrisolti, del mistero eh, Di tutte queste cose qui, tranne gli alieni Ecco, oggi gli alieni non li abbiamo nel menù <ride> Però ecco, quanto è pessimo? Tutti che, che fremono per sapere quanto è pessimo Allora, se volete sapere quanto è pessimo o quanto è bello Invitate i vostri amici a vedere questa live, ma adesso? Allora, allora, con calma Dopo parleremo un po' di mondo, eh, insomma, di quello che c'è dietro a questo film I Innanzitutto però vi voglio eh, contestualizzare questo capitolo Innanzitutto è un film, è il terzo film di, del mondo The Conjuring, lo sapete già Non è diretto da James Wan. È diretto da Michael Chavez, o Chavez, eh, non so bene come si dica. Noi lo diciamo Chavez. Eh, e si ispira al processo di Ernie Johnson. Eh, processo del 1981, denominato Demon Murder Trial. Processo al demonio assassino, o l'assassino indemoniato. Insomma, questo ragazzo qua, di punto in bianco, ha preso e ha Ammazzato a coltellate il proprio padrone di casa Cioè quello da cui era in affitto eh, Prima però di, di fare questa cosa Ha partecipato a un, eh, a un esorcismo eh, Effettuato da un prete e i coniugi warrior in presenza Perché sapete che i coniugi warrior andavano in giro a fare queste cose no? A salvare le persone dai demoni e dalle possessioni e si facevano supportare da, dai. dai, dai. <ride> non ho capito cosa è scritto. Si facevano supportare da, dai preti. Incredibile, incredibile. Insomma, credibile. C'è chi ci crede. Io, per me, è incredibile. Eh, quando fu arrestato, po', dopo, dopo aver, aver partecipato a questo esorcismo, fu arrestato. Fece questo crimine terribile Insomma quasi senza motivo eh, una, Un raptus Uno scatto di rabbia No Una possessione Infatti al processo L'avvocato eh, Portò come difesa Che il, il suo assistito Era posseduto dal, da un demonio Dal diavolo Mentre uccise il suo padrone di casa Da questo fatto Ora, la cosa più scioccante di tutto questo non è tanto il demonio, non il demonio. Beh, voglio, voglio raccontarvela bene la storia. La cosa più scioccante non è il demonio o il non demonio. La cosa più scioccante è che Ernie Johnson, alla fine di tutto, ha fatto solo 5 anni di prigione. Dopo quello che è successo. Quindi è stato condannato, ma ha fatto solo 5 anni. Eh, il film si basa su questo evento storico realmente accaduto, cioè tutto quello che vi ho raccontato è realmente accaduto tranne. Scusate. tranne chi, il, la storia del demonio, quella è una. una fandonia raccontata dall'avvocato per dire: insomma, per, per salvare un po' la, la faccia o ma è fare un po' di confusione intorno al, al processo e forse questo li ha anche aiutati a avere uno sconto di pena insomma a cercare di, di, di chiuderla lì prima possibile e fare meno circo possibile questa è una mia supposizione eh, l'autore eh, del libro The Devil in the Connecticut Carl Gletzel Jr. dichiarò che la storia della possessione demoniaca era un'invenzione dei coniugi Warren per pubblicizzare la loro attività Sfruttando la disabilità mentale di Ernie Johnson E la debolezza emotiva della famiglia dovuta alla situazione dell'epoca E questa è una dichiarazione di un tizio che ha scritto un libro su questa vicenda E qua vi ho, vi ho già dato un quadro interessante Veniamo al film Che eh, non è diretto da, Jones, da James Wan Cioè The Conjuring, per ordine del diavolo Non è diretto da James Wan È diretto da Michael Chavez, il regista della Iorona che, come tutti sanno, è un film veramente pessimo, che penso sia piaciuto poco anche ai congiuriani. Cioè, penso veramente solo i congiuriani DOC, anzi DOP, DOP, solo i congiuriani 100% puri possono apprezzare la Liorona. Ecco, un film veramente sgangherato, direi, la Liorona, eh, oltre ad avere comunque come base questo mondo un po' effimero del... del Raccontato anche in questa maniera, diventa un po' effimero A mia madre la loro non è piaciuta Massimo rispetto per la mamma di Pennywise Che salutiamo Ciao madre di Pennywise eh, Anche perché come ho detto sempre E eh, accolgo anche l'occasione Perché mi ha alzato la palla Penny eh, Per dire che io non ce l'ho assolutamente Con il mondo dei Conjuring Nel senso che non penso che sia eh, Qualcosa da affrontare in modo violento Ma qualcosa da affrontare eh, nel senso che mh, io propongo qualcosa di meglio ecco, quello, che, quello che vorrei è che l'orda di persone che va al cinema a vedere film mainstream come questi mh, si incuriosisse un po' nello scoprire film che hanno le stesse tematiche ma molto più belli come che ne so, Rosemary's Baby L'esorcista O ce cioè, ne sono veramente una caterva eh, e più vai indietro e più ce ne sono, e sono stupendi quindi questo è quello che, che dico. Poi, mh, come ho sempre detto, il cinema commerciale mainstream fa bene all'ambiente dell'horror perché porta tanta, come si dice, porta tanto visibilità e quindi anche tanti soldi anche alle produzioni più piccole. Quindi fa bene, quindi non sono contrario. Però non vi sentiate offesi se eh, in, in questo contesto si ironizza un po' sul mondo dei congiuri, eh, i primi due film dei congiuri detti da James Wan sono dei buoni film, mh, comunque criticabili da un certo sotto certi punti di vista, almeno per la storia, ehm. però te tecnicamente molto belli, né? indiscutibilmente molto belli dal punto di vista della fotografia, del delle riprese, i movimenti di macchina, James Wan è famoso per avere non solo un certo stile, ma anche coraggio in certe situazioni. Forse a volte esagera anche un po'. Nel, cioè, il, questo coraggio, insomma, gli sfugge di mano, come per esempio in Aquaman, dove veramente siamo di fronte a un tripudio del trash, del... del... vabbè, comunque, non divaghiamo troppo. Una cosa coerente in, in questo film, con il precedente film, il caso Enfield, cioè con Giuri 2, è... Eh, lo sceneggiatore, che adesso non trovo qua il nome, che è David Leslie McGordrick Che ha mantenuto, e adesso entriamo nella storia, ha mantenuto eh, un po' lo stile dei primi due capitoli Ma eh, ci troviamo di fronte a qualcosa di piuttosto diverso mi aiuto con una piccola trama che ho scritto per la recensione, poi vabbè uscirà anche la recensione scritta Ed e Lorraine Warren sono di fronte all'ennesimo caso di possessione Questa volta è un ragazzino che vedete anche nel trailer, che si contorce in modo abbastanza buffo nel trailer e... Insomma Ernie Johnson viene... Arrestato il giorno dopo, o qualche giorno dopo, per aver ucciso una persona e, e loro sostengono che il demone sia passato da dal ragazzino, dal bambino che diciamo ha circa 9 anni, 6 anni, si capisce bene quanti anni ha questo bambino, e passa all'altro all rag ragazzo più grande che uccide il suo padrone di casa. Finisce il processo. I Warren decidono di investigare per confutare la tesi dell'avvocato, cioè che era posseduto. Quindi. Il plot del, del, di questo film è proprio l'investigazione alle spalle di tutto ciò Cioè la parte proprio successiva durante il processo Scusate un momento che senza un po' d'acqua non supererò mai Forse mi servirebbe anche una caramella ma non credo che ce la farò a trovarla direi che mi fermo nel senso che a livello di storia non vi dico nient'altro perché la storia eh, è proprio questa cioè il fatto di costruire qualcosa su un fatto di cronaca che dietro non ha assolutamente nulla cioè eh, dietro a questo omicidio non c'è assolutamente il demonio chiaramente non c'è assolutamente niente se non un raptus omicida come ce ne sono tantissimi o forse anche delle motivazioni che non sono mai venute fuori, e, ehm, o forse anche una suggestione, una, una suggestione molto forte causata dal, dal, dall'esorcismo precedentemente fatto e che, a cui Ernie Johnson ha assistito, quindi una suggestione che magari su un soggetto psicolabile po può portare a una cosa del genere, quindi per assurdo, dico per, è un'ipotesi, per assurdo, questa baracconata dell'esorcismo può aver indotto, poi, causato in modo involontario l'omicidio effettuato da Ernie Johnson. Quindi, insomma, questa è una mia un po' sicuramente molto elaborata ipotesi, però, visto che c'è chi crede nel diavolo e che lui sia stato posseduto, forse è più plausibile la mia, però comunque è pur sempre una mia... Supposizione, una mia teoria, non niente di, di assolutamente accertato. Eh, scusate, leggo anche qualche commento, così... anzi no, li, dopo leggo i commenti. Faccio una, un, prima un, una recensione del film eh, e poi dopo, lo, dopo andiamo un po' più sul cazzeggio. Allora, quello che i fan della saga eh, avranno Sarà molto secondo me Non avranno James Wan Perché James Wan non c'è È il produttore E credo abbia seguito tantissimo questo film Come produttore Perché si vede la mano Però tornano i Warren E tornano veramente in un modo Che secondo me è veramente Farà impazzire di gioia I fan della, di questo franchise Perché eh, verrà approfondito Tantissimo il loro rapporto Il loro matrimonio addirittura con dei flashback scusate piuttosto, piuttosto frequenti durante il film con i Warren quindi Ed e Lorraine che vedremo in situazioni molto diverse tra loro in cui veramente si esprimeranno molto di più rispetto agli altri due film cioè li vedremo eh, estremamente turbati estremamente arrabbiati estremamente eh, spaventati estremamente coraggiosi cioè sarà veramente un tripudio di, di situazioni diverse quindi veramente un'esplorazione dei due personaggi voluta, cercata eh, qualcosa che secondo me la produzione sapeva che il pubblico voleva e alla fine gli ha dato il piatto forte che è appunto tutto questo lavoro intorno alla coppia dei, dei coniugi Ed de Warner eh, Warren, coppia che è stata mh, praticamente idealizzata, romanzata per questo film, perché loro non sono né così belli nella realtà e secondo me neanche così eroici. Poi, vabbè, questa è una mia opinione. Eh, quindi, eh, quindi questo è un aspetto della storia che ci sarà, quindi... E, e l'altra cosa interessante è che ci sarà la storia di Ernie Johnson E la storia creata per giustificare ciò che è accaduto Che non vi spoilero Ma saranno dimenticate tutte le cose precedenti Cioè sarà come un capitolo a sé Non si parlerà di bambole Non ci saranno strizz strizzate d'occhio Cioè sarà un'altra un storia E questa è sicuramente una cosa apprezzabile per chi Insomma della, Di Annabelle A me proprio mi viene... A me che non interessa questa cosa qua e non, non ho subito il fascino di tutto questo mondo, non è dispiaciuto. Anzi, sono contento che non si sia andato a rivangare certe cose. Se rimanete fino alla fine, vi dico, e qua vi, vi prendo veramente alla sprovvista, due cose che mi sono piaciute parecchio di questo film. Due cose soltanto che mi sono piaciute parecchio. Poi vi analizzo tutti gli aspetti Comunque, se rimanete alla fi fino alla fine vi dico che cosa mi è piaciuto parecchio E questo è, è, è già un mega scoop Ciao Claudio eh, Scusate quelli che non ho salutato eh. Adesso guardo, Sara, Penny, Claudio eh. Addirittura, addirittura Ma allora è un miracolo Ma questo film sotto certi punti di vista è un miracolo sotto il mio punto di vista è un miracolo ma rimane un film congiuriano <ride> rimane un film congiuriano e poi ci arriviamo comunque quello che voglio dire e la cosa impressionante è che comunque secondo me Michael Chavez ha diretto abbastanza bene questo film perché non è Sgangherato come la Iorona, e quindi eh, sarà che io, appunto, ho, avevo delle aspettative bassissime perché la Iorona è. Eh, grazie, fai troppo ridere, mi sembra una presa per. Comunque, va bene per... così, ci sto. Ehm, la Iorona è proprio un casino. È proprio ricco di errori. Questo film, è... anche questo, ha diversi errori, ma nel complesso, non è diretto male. Non è diretto male, ci sono delle cose un po' così, insomma, che dici, ma, ma cos'è? Cioè, inquadrature un po' senza senso, però sono poche, sono nel complesso, il risultato è buono, la regia nel risultato è buona. Ci sono delle scelte bizzarre, che però vedete già nel trailer, eh, per esempio... La scena dell'esorcismo con il bambino all'inizio quella che causa la, la fuoriuscita del demone l'evacuazione del demone vedete già che è un pochino sopra le righe ecco immaginatevi di più è una roba la x-men praticamente siamo quasi ai livelli degli x-men e quando si è parlato di questo trailer e si è, si è avuto un po tutti la percezione che il film fosse molto action molto appunto diciamola per esagerare alla x-men è vero ci sono un bel po di parti action eh, non, che non sono in alcuni casi non sono neanche sbagliate e, e fastidiose anzi sono funzionali utili e interessanti ma appunto in certi punti la tamarria è un pochino esagerata quindi appunto, soprattutto in quella scena lì poi la vedrete comunque Diciamo che comunque nel complesso può piacere non è, non è Non è quello un difetto Ora io sembra che lo stia salvando questo film Perché, perché voglio essere onesto Perché voglio, voglio, voglio river, riservare a The Conjuring 3 eh, Il rispetto che proclamo sempre per il lavoro degli altri e il cinema e quindi penso che un film che comunque in qualche cosa ci azzecca meriti il mio rispetto e quindi non pensiate che ora lo sto esaltando perché la regia ha delle cose buone ma ha anche delle cose non buone. Quello che penso è che Michael Chavez con una produzione un po' più curata e con collaboratori un po' più di alto livello ha sicuramente reso meglio tutto qua eh, la sceneggiatura è un'altra di quelle cose che mi divide in due cioè il mio giudizio è diviso in due nel senso che di per sé la sceneggiatura ha il pregio di essere geniale nel fatto che crea dal, dal, da un fatto dove non è successo niente fondamentalmente un fatto di cronaca dove non è successo niente Crea qualcosa sotto In questo l'ho trovata molto di genere Molto bella da questo punto di vista Scoprirete che cosa c'è E eh, Mi è piaciuto Mi piace l'idea di prendere Un fatto di cronaca E inventarsi intorno Tutto il resto quello, quello è una cosa buona che è stata fatta Il problema è che molte volte è forzata eh, Ci sono delle classiche situazioni In cui eh, si fanno dire fare cose ai personaggi perché sennò no, non filano le cose. Quindi, fondamentalmente non è scritta, secondo me, bene. Non è scritta completamente bene. Eh, anzi, non è scritta bene, fondamentalmente, è una buona, è una dignitosa che ha il pregio, secondo me, di, di avere eh, degli elementi di genere molto belli mh, inseriti in un in un contesto eh, di cronaca e quindi ha eh, reso un fatto di cronaca un film di genere eh, con una storia che fila, che fila, che torna, però che ha dei punti in cui eh, quando le cose non tornano si fanno dare delle, delle, diciamo, date delle, delle risposte che sono un po' imbarazzanti, cioè... Non ve le posso spoilerare, però vi renderete conto che a un certo punto i perché, i per come, i per qua e i quando, eccetera, eccetera, tutte le domande che voi vi fate quando guardate un film e che si dovrebbero fare anche gli sceneggiatori e i registi, eh, a volte mh, si dà la risposta stupida e si va avanti e questo sicuramente interrompe un pochino il coinvolgimento e ti dà la sensazione di essere di fronte a una sceneggiatura che un po' c'è e un po' vacilla, quindi è sicuramente una sceneggiatura pregevole nell'intento e nella sua volontà di essere un film di genere, ma non è, secondo me, non fila bene, e non fila benissimo insomma, eh, soprattutto poi anche, anche i dialoghi, non, non mi sono piaciuti molto per, per la loro semplicità, eh, rimanendo sul tema dei dialoghi ho apprezzato un paio eh, perché il film come tanti film di genere giustamente ha giustamente insomma è un po' anche il mercato che lo chiede il, eh, questa volontà di, di fare un prodotto che, che non ti deprima troppo ehm, penso che ci siano anche degli studi psicologici dietro ci sono un paio di battute ma proprio un paio proprio piccole piccole lievi che devo dire sono anche simpatiche sono molto, molto eleganti messe qua e là eh, ti danno Penso che, che le usino anche per, proprio per um, togliere la tensione Il problema è che il film di tensione non ne crea Ecco, questo, questo è il, parte della mia recensione Cioè il film non crea tensione assolutamente eh, è, più, è più simile a, a un film di avventura Un, un film avventuroso, action eh, un, un crime investi investigativo È molto investigativo la, la storia poi di per sé eh, il plot è proprio investigativo eh, con anche diciamo un filino di romanticismo che avvolge la cosa ma devo dire che la parte di approfondimento dei personaggi dei Warren è una delle parti che comunque non dispiace poi sicuramente il fan mh, avrà addirittura il labbro che trema per, per l'emozione le lacrimucce, l'occhio che si bagna ecco, questo sarà un po' Grazie a tutti quelli che si sono abbonati E quelli che hanno rinnovato l'abbonamento a Twitch Cerco di riprendere le idee Abbiamo parlato della sceneggiatura Abbiamo parlato della storia Eccetera eccetera mm, Di per sé non è una sceneggiatura che mi esalta E devo dire che poi appunto In certi momenti mm, È un, un po' tirata via Per cercare di farla andare Ma eh, niente di che Ecco, ribadisco Scrivere una storia così sul niente è, è stata una bella manovra E da questo punto di vista lo apprezzo Ecco un, un, Una storia così Quindi un soggetto così Dato in mano Ciao Chiara Dato in mano a una, un altro tipo di regista Un altro tipo di produzione Magari più alla The Witch O a insomma qualcosa di un po' più autoriale ovviamente è il mio gusto e quindi mi sarebbe piaciuto una una, un soggetto del genere con eh, magari ecco, rimesso a posto dove non funziona su, su un tipo di produzione diversa quindi, eh, quindi diciamo che più o meno la salvo, la sceneggiatura, la storia chiamiamola come, come vogliamo Passiamo a altri temi, scusate perché ho anche un po' qualcosa di scritto per ricordarmi. Ci sono un sacco di cose da dire su questo film, eh. alla fine è, è... io non sono soddisfatto, ok? Cioè per me non è un buon film, ve lo dico, per me non è un buon film. È, è un film appena sufficiente, ecco, un film appena sufficiente ma in termini di storia, dialoghi e appunto... Uh, credibilità del, di come le scene sono si susseguono e ecco, si sbrogliano le cose, non sono ci sono un po' di, di, di cose che non tornano mm. sotto altri punti di vista. Appunto, la regia, nonostante sia eh, zoppicante ogni tanto, è buona, la fotografia è bella. Mm, ci sono purtroppo degli effetti in CGI che tantissime volte sono orripilanti Mi dispiace dirlo, ma sono orripilanti Ci sono delle situazioni che forse voi, mm, magari non tutti percepiranno Perché ci vuole anche un certo occhio, una certa anche conoscenza dell'animazione 3D eccetera Però eh, vedrete delle situazioni con animali che hanno comportamenti insoliti Cioè nel senso che sono animati male, sono... Si muovono in modo insolito, eh, lo capirete, perché se voi vedete un uccellino, un topo, un gatto, faccio qualsiasi tipo di nome di animale così non vi spoilerò nulla, se voi eh, vi avvicinate o, o interagite con un animale che non è il vostro, sapete come reagisce, perché siete cresciuti anche voi in mezzo agli animali, quindi vi renderete conto che ci sono delle cose un po' fuori... è un po' così che un regista invece dovrebbe dire no, questo deve essere credibile quindi la CGI sia lì che nella scena in cui Lorraine sta per cadere dal burrone dove la, non è uno spoiler perché c'è nel trailer, eh, la vedete che cade dal burrone e Ed si lancia per prenderla scivolano praticamente sul nulla, è tutto sfocato, smangiucchiato, è proprio una roba oscena e vedrete anche nel trailer che il fondale sembra uno di quei vecchi film di Hollywood che giravano con i fondali dipinti. Che, però, io posso capire, ho le vote tanti anni fa, Il Grande Thomas, che si è subscri subscribe ri riabbonato al canale, grazie mille, Thomas. Vedete che belle animazioni che vi ho messo. Io posso capire anni fa, ma oggi scontornare così due attori e ricostruirgli un fondale così finto, la trovo una pratica veramente assurda. Soprattutto per i budget di questi film Passiamo a un argomento interessante Le citazioni O i plagi se volete È molto difficile capire che cosa abbia voluto fare Michael Chavez Anche se mi sembra che in realtà lui abbia, abbia parlato di, di citare un certo cinema eh, viene citato, lo vedete nel trailer, nel trailer già vedete due citazioni una è quella dell'esorcista e una è quella di Shock di Mario Bava che è una scena dove il bambino corre nel corridoio e nell'ultimo momento eh, eccitazione, sapevo che arrivava qualcuno che diceva eccitazioni. La scena del feed di Mario Bava è quando lui corre nel corridoio, eh, il bambino corre e nell'abbracciare la madre si, si trasforma in un nuovo adulto. E la stessa cosa avviene in questo film, non vi dico cosa succede, però nel trailer c'è l'esorcista, c'è il famoso prete davanti alla, alla casa, e poi ci sarà anche un'altra citazione di Shining, <ride> che non vi dico che non vi dico perché, eh, non vi dico com'è, però è una citazione di Shining estremamente mh, allungata, estremamente allungata. Io penso una cosa, sono dibattuto, nel senso che a me queste citazioni mi sono piaciute, mh, mi hanno dato un senso di, di fanservice che, a cui tutti prima o poi cadiamo, no? tutti ci caschiamo. Siamo talmente emotivamente legati all'esorcista, a Mario Bava e, e a Shining. A questi personaggi storici non sono più film e basta, sono, sono nostri ricordi, nostri pezzi di memoria. E quindi un po' ci caschi. Quello che voglio dire però è che quando si esagera con il, fanserv con il fanservice, quindi si, si dà tanto tante citazioni così, si va un pochino a fare... Un prodotto un po' senza anima In cui il regista non, non osa e non esplora Anche un regista che magari ha paura all'inizio In una macchina così grossa Insomma non ci ho visto tanta esplorazione In questo Piuttosto però purtroppo ho visto i soliti um, Mostri che vanno col jump cut Quindi che fanno tutti gli scatti Ecco Speravo veramente di non vederli, ci sono Ci sono, ci saranno sempre Perché a qualcuno questa cosa fa paura E eh, allora le produzioni, diciamo, mainstream la usano eh, gli, Anche i registi più ingenui Cioè quelli anche del cinema indipendente Che dicono ah, adesso faccio una cosa che fa paura Lo faccio andare a scatti Che mi costa, mi costa niente in termini di produzione no? È tutto un lavoro di, di montaggio però secondo me è veramente una cavolata pensare di spaventare con semplicemente un effetto o appunto con un jump scare. Qualcuno mi ha chiesto "Ci sono i jump scare?". Questa è la domanda clou. I jump scare ci sono? Sì, sono tanti? No, sono pochissimi. Secondo me sono pochi, è un bene, ma sono pochi e fatti male. Sono pochi fatti male messi nei punti sbagliati. Sono terribili. Ho visto un film semi-indipendente pochi giorni fa dove c'è un jumpscare che a momenti sfondavo il divano per il salto che ho fatto. Cioè, ho fatto un salto di tre metri e sono tornato giù. Quindi, ed è che stiamo parlando di, di un film, di un esordiente. Che, vabbè, ve lo, ve lo dico qual è, così poi se volete vederlo lo cercate. È in, lo potete vedere da domani, se siete di Roma, al festival di... Fanta Festival gratis prenotandovi, andate sul sito del Fanta Festival, si chiama Blood Conscious, bellissimo bellissimo film. Eh. I jump scare ci sono, sono pochi per fortuna, però sono messi male. Secondo me non fanno paura. Non... Sono proprio... sono i soliti jumpscare messi male. Il jump cut, vabbè, divago eh, solo un, un attimo, eh, il jump cut, eh, quindi quel movimento che mettono ai demoni di solito, che tolgono dei frame tra una, un pezzo e l'altro e quindi sembra muoversi tutto a scatti, fa paura per una questione semplicemente psicologica e assolutamente normale. È come la fobia delle bambole, la fobia dei manichini, la fobia del, delle rappresentazioni umane che hanno movimenti inumani. È proprio una paura, eh, se andate a cercare, ci sono un sacco di spiegazioni psicologiche, quindi il fatto di, di vedere un, un corpo antropomorfo, quindi un, un corpo che ricorda un uomo e che si dovrebbe comportare come un uomo e muovere come un uomo, vederlo muoversi in modo anomalo ci genera una paura, eh, diciamo, recondita, non so se si può dire così, una paura eh, che, fa, che è dentro di noi in alcuni soggetti è più forte, in altri meno, in alcuni non c'è proprio è come la... è come dietro il mio figlio è come la paura dei ragni, la paura delle bambole, la paura dei pagliacci ci sono tutte delle spiegazioni la paura di quel tipo di movimento è legata a una paura, insomma eh, primitiva, brava, una paura primitiva o comunque sì che fa parte della nostra psiche, della nostra cultura ed è una paura... Eh, bra primitiva, bravo Perché mh, la paura ci serve come difesa eh, È un nostro strumento di difesa E quindi non riconoscere in qual qualcosa di rassicurante eh, Ci mette paura perché ci dobbiamo proteggere da Un animale sconosciuto una, Un qualsiasi cosa sconosciuta da noi Quindi quel tipo di effetto ha que quel, appunto, È una paura primordiale per questa ragione eh. Ci sono mostri scattosi. Sì, ci sono mostri scattosi. Poco, pochissimo, anche quello, è stato ridotto tantissimo. Eh, io penso anche volutamente, coscientemente sono stati ridotti i jumpscare, sono stati ridotti i mostri scattosi. Mm, però purtroppo non è privo. Mm, sicuramente è un film eh, The Conjuring. Uh, The, The Devil Made Me Do It ve lo dico anche in inglese così faccio vedere che a che ripulito di una serie di cose e con, una con la, due aggiustamenti di sceneggiatura potrebbe migliorare tantissimo come film e questo non è male non è male io dico una cosa poi vado avanti anche con altri dettagli The Conjuring 3 secondo me Di sicuro non è il peggior film del Conjury Universe. An lo so che molti speravano, perché è anche divertente a volte, è un po' malignamente, siamo umani, eh, godere delle sfortune altrui. Eh, però eh, io sono felice che non sia così, de devo dire la verità, perché sono perverso e come ho, come ho sempre detto, io spero che il Conjuring Universe migliori, non peggiori, se deve andare avanti. Perché? Perché fa solo male abituare le persone a un cattivo cinema. Quindi il, il fatto che questo film sia migliore un po' dipende dal, dal fatto che sia il seguito dei, dei due film principali. E quindi sicuramente c'è più attenzione da parte di James Wan e di tutti gli altri. Ci sono collaboratori più esperti, eccetera. Eh, però comunque è già, una, è già buono che, che i fallimenti passati siano stati presi, spero, come come delle dure lezioni, perché Denan e la Llorona, gli Annabelle, eccetera, eccetera, sono state veramente delle robe terribili. E forse anche de delle dei rimpianti, perché ti, ti giochi comunque un personaggio importante come la Bambola, ti giochi un personaggio come la Suora, te li giochi male, li hai persi, li hai bruciati, secondo me, Beh, diciamo tra i cinefili più, tra gli orolofili un po' più eh, dal palato fino, ecco. Sto rivalutando The Conjury? No, no, no, no. Per me comunque è un film assolutamente eh, appena sufficiente, cioè... Mh, appena, appena sufficiente mh, nel panorama. Cioè, è un... È un uh, vedo tantissimi film indipendenti che, che questo film lo asfaltano. Per, sia per uh, il, lo, lo stile, perché vedo, perché vedo molto coraggio nei... Nei registi indipendenti che si buttano e, vanno, e, e passano per dei circuiti che sono i festival e non sono le meilleure eh, O andare a fare l'aperitivo con James Swan, così poi dopo ti fa fare un film Ecco, eh, adesso io l'ho detta così, non lo so, però eh, chiaramente in quell'ambiente è un altro mondo eh, Questi ragazzi passano tramite i festival, si fanno il mazzo e ci sono delle robe paura Quindi assolutamente insufficiente secondo me come film ma non è il più brutto film del, della saga Conjury e soprattutto ricordatevi che qualche mese fa ho visto la Iorona e quindi sono profondamente traumatizzato eh... poi sì, eh, al di là di, poi, del, degli aspetti tecnici alcuni film, The Conjury, la Iorona eh, possono avere delle cose buone al loro interno, eccetera eh, il motivo per cui a me non piace l'intera saga è la, frivole la, la frivolezza del tema, cioè come è trattato in modo abbastanza banale eh, Preferisco la psicologia che c'è nell'esorcista e nei Rosemary's Baby Cioè, è quello che manca, perché non è James Wan che non è capace a fare i film, manca proprio le storie eh, Quindi, tor torniamo... Non divaghiamo troppo sul resto della saga Poi dopo finisco la recensione E poi dopo parliamo un po' del Di tutto il resto e... <ride> Mi sono un po' perso Però comunque diciamo che In generale credo di aver detto più o meno eh, Tutto Fotografia eh, vabbè, Montaggio che ve lo sto a dire Cioè io no, diciamo il montaggio... Eh, il montaggio è una questione d'occhio, ok? Eh, se tu sei un montatore video ti accorgi di una quantità di errori che ci sono nei film infinita. Se tu sei uno come me che comunque un po' di montaggio lo faccio, allora magari qualcosa noti. Se non sei un montatore non noti niente. Non noti... fai fatica a notare scavalcamenti di campo, fai fatica a notare... Eh, bisogna proprio fare delle grezzate incredibili per notare cose sbagliate nelle riprese e nei montaggi Quindi è, molto, eh, è anche un po' superfluo giudicare il montaggio La fotografia è qualcosa che, che ci sono... Che anche quella è una cosa dove ci sono degli aspetti tecnici che nessuno di noi nota Che solo un, un direttore della fotografia capisce però possiamo dire che, che, che, che è gradevole, che ci piace, che è bella Che quello lo possiamo dire da, da diciamo, da, da ignoranti del, del tema Grande Chiara che ti sei abbonata ah, Gridiamo tutti insieme ah, Che film, non aprite quella porta ragazzi E... I Warren, insomma, i due attori che Patrick Wilson e Vera Farmiga sono, sono, i, i, sono sempre i soliti, il loro modo di recitare è buono, non è Robert De Niro dei bei tempi, o, o non lo so chi, chi altro, è pieno di attori bravi. Sono bravi attori, ma non sono esatto cose, cose eccezionali, recitano in modo abbastanza tranquillo, Insomma, però comunque devo dire che sono due, due personaggi affascinati, sì. hanno quel, quel carisma che, che poi ti porta a volerli anche un po' bene, ecco. A mio avviso eh, il film no ha, una, ha una regia dignitosa ma zoppica, ha una sceneggiatura che ha un bel intento ma piena di... Incoerenze che vengono giustificate in modo abbastanza ridicolo eh, La recitazione del film è buona Anche degli attori intorno eh, Ernie, Quello che fa Annie Johnson è bravo Sono tutti piuttosto bravi A parte quelli un po' più marginali ehm. Per me è un film eh, che eh, a me non dice un granché Abbastanza insufficiente, ma che non mi ha fatto. Sì, qualche, qualche risatina l'ho fatta. Qualche risatina l'ho fatta. Eh, in certi punti. Qual, qualco, qualche. non dico su... sapete quando oh, dite: no, no. Qual, qualche volta ti capita, perché poi ci succedono tante cose. Un film ricco di, di avvenimenti, quindi ti capita. Però, nel complesso non, non mi ha eh, fatto, diciamo, vomitare a spruzzo come Regan <ride> dell'esorcista, ecco. Eh, però sì, eh, ci sono qua la. Congiurate eh, dietro l'angolo, ce ne sono e come, ecco. Mi dispiace per voi che speravate in una distruzione totale del prodotto. Io penso che sia un prodotto insufficiente ma ma non eh, ridicolo come può. Essere, cioè, non ridicolo nel senso non barocco neanche barocco ma assurdo e, e sgangherato come può essere denan denan è veramente Cioè. denan ha tanti difetti molti più difetti Cioè, proprio in recitazione la scengiatura degli errori pazzeschi eh, la Iorona è, è. Sembra che si siano fumati 10 bombe di gancia <ride> prima di girarlo. <ride> veramente è veramente una roba assurda. Quindi, non è, non è così brutto da. da mettersi qua e fare un diss impotente, però, ha le sue congiurate. Vi, dico, visto che vi, vi, dico, vi faccio una congiurata alla fine. Ora vi dico due cose che mi sono piaciute particolarmente, senza spoilerarle. Perché quando lo vedrete spero che vi ricorderete. Ehm, questo, questo particolare due cose che mi sono piaciute parecchio. Che magari quando lo vedete direte: però magari in effetti detto ciò, c'è una scena che vedete anche nel trailer dove c'è la mano che, che... dietro l'albero <ride> c'è una mano che si tiene, no? Sembra che si stia tenendo che... Cos'è che hai riscattato? Porca troia, ma sto facendo una recensione. Arrivo, arrivo. Skull Cage, posso fare tutto? il Riscatto, bevi. Ah, oh, scusa. Ok, bevo. Riscatto. Questo è, la, è lo schiavismo del, del nuovo millennio. Con Twitch puoi riscattare e comandare a bacchetta i tuoi streamer. Ci sono due cose che mi sono piaciute... Parecchio e poi vado sul dissing Sull'insensatezza di fare questo film Perché dopo, capito, faccio marci indietro e dico no Perché c'è qualcosa che non va bene in questo film Ed è una cosa grossa e che mi fa anche incavolare Due scene mi sono piaciute parecchio Una, non ve la spoilerò Loren, sapete che ha dei poteri Perché se andrete a vedere il terzo film Sapete che è una sensitiva C'è una scena in cui lei si immedesima in un assassino, non vi dico chi, non vi dico quando, non vi dico perché E eh, nell'immedesimarsi compie delle azioni Mi è piaciuta molto, l'ho trovata una cosa molto di genere Non essendo io uno dalla grande memoria e non avendo visto miliardi di film Non vi so dire seppure quella è una citazione E quindi mi è piaciuta molto in quanto citazione, quindi non, non farina del suo sacco è probabile che lo sia, è molto probabile, però ve lo dico: a me è piaciuta molto. Siamo nel bosco e lei ha un trans, come si chiamano? In un momento di trance eh, tipica dei, delle persone sensitive. Questa è una scena. Un'altra scena che non vi dico cosa succede. Si svolge in un obitorio. Mi è piaciuta molto. Per le stesse ragioni, è una, una scena di genere, molto di genere, molto da film horror, bella, proprio eh, una bella idea Non so se anche quella è presa, è una citazione, è rubata, è, qualunque cosa sia, da un altro film eh, L'ho trovata veramente figa, veramente una scena figa Ci sono Loren e Ed eh, Warren in un obitorio, la vedrete e mi direte se... se siete d'accordo con me? Diciamo che qua concludo eh, la mia recensione di The Conjuring Ora, mentre mi preparo per farvi vedere che cosa mi ha dato tremendamente fastidio Cosa mi continua a dare fastidio del Conjuring Universe eh, Non tanto per quello che è James Wan come regista Perché, eh, come ho detto 500.000 volte, James Wan è un bravo regista È bravo a fare quello che fa eh, le critiche spesso mie nel del, del, verso il congiore universe sono sui soggetti e su questi film spin-off eh, terribili che, che scusate se la luce perché mi sto, mi sto, sto finendo al buio quindi eh, diciamo il mio odio viscerale che poi non è odio eh, è uno scherzo, uno scherzo giocoso per eh, aprire dei dibattiti è... Eh, è legato più che altro ai temi, a come vengono esposti, ai soggetti e, e poi alla natura di questi film che spesso non hanno vere storie dietro Ecco, forse questo, questo il terzo dei congiore, ha un po' più storia rispetto a tanti altri film che, che fanno parte di questo universo Leggo un po' i commenti e vi ri ringrazio tutti quelli che volevano vedere la recensione e sono arrivati fino a qua Poi adesso rispondo anche alle domande, tutte, tutte le risposte saranno senza spoiler, quindi alle domande spoiler non rispondo eh, concludo dicendo, perché qualcuno mi ha detto, l'avrà fatta dietro l'albero Quella scena lì della mano, perché poi ho divagato, dove si tiene È una delle tante trecciate alla De Ma quando tu ormai sei abituato e te le aspetti, mh, ci fai anche poco caso Io in quel caso ero attento, perché in chat, così qua in live, ci abbiamo riso molto su quella scena Perché ci siamo immaginati... Che La strega stesse facendo un bisogno dietro l'albero e si, si stesse tenendo con la mano. Non so se vi è mai capitato di insomma, aver quel bisogno lì in un bosco. <ride> e quindi io mentre c'era la scena pensavo ai ragazzi della mia community, lo zoccolo duro, che qualcuno ha fatto anche un meme. Insomma, ce la siamo risa parecchio. Detto ciò, come avete visto. Eh, cerco di essere imparziale, cerco di essere coerente, non tanto si può anche sbagliare nella coerenza difficile, ma cerco di, di perseguire l'obiettivo di rispettare comunque il cinema, i registi, e... per questa ragione c'è qualcosa che non mi piace nel Conjury Universe, ora ve la faccio vedere, intanto leggo qualche, qualche commento, madonna, no, sono, sono indietrissimo, Eh Leggo solo le robe che c'entrano un po' con Kongi. Con, con Quindi, no, mi chiedono se Chavez ha fatto meglio. La, ha fatto meglio della Jorona. No, ha fatto meglio della Jorona. Era, era impossibile fare peggio. Ha superato One neanche tra un milione di anni. Penso. Manca proprio manca. One ha una dote che è quella di essere molto coraggioso e quindi poi sfora ogni tanto anche nel trash perché quando sei coraggioso e, e metti in atto eh, non usate il, maiusco, il tutto maiuscolo sennò vi, vi, vi percepisce come spam eh, One è molto, è molto eh, eh, alla ricerca dell'innovazione, quello è poco ma sicuro. Se guardate anche un film che secondo me è veramente un, un, una cosa inguardabile, come Aquaman, eh, che non l'ho voluto vedere io, l'ha visto mio figlio che ha 6 anni, perché quello è un film che neanche a lui va bene, perché gli inquina il cervello. Però Aquaman è un film che ha tantissimi esperimenti dentro, e la volontà di, di rimarcare uno stile anche nuovo, diverso dal suo solito. Cioè, il suo solito un po' più eh, tirato, e infatti secondo me in acqua me ne esagera e diventa troppo pacchiana tutta la, la, la vicenda. Però, ti stupisce, questo è il bello del cinema, ti stupisce per come si è, si è buttato in una roba pazzesca. Ci sono delle immagini rotatorie con la telecamera allucinanti, che... Quantomeno gli fai l'applauso per, per averci provato, averlo fatto. Eh, L'effetto comunque è, è wow, anche se fai wow. Però dopo dici ok, ma basta, però calmati. Oh. Ah, calmati. Amico, calmati. Per cui non... One è un bravo regista, per carità. Il problema del Conjuring Universe, come ho detto, è il plot. Plot. Diceva la strega dietro albero, perdonatemi. Intanto divento volgarissimo, quindi ho risposto: sta rivalutando The Conjuring assolutamente no, per me il film è insufficiente, ma non così insufficiente da dargli fuoco, eh, The Nan. Si fa schifo, Alla non mi è piaciuto. I primi due i primi due sono, li, li ricordo anche poco. Però a livello estetico me li ricordo, sono belli. Anche a me non avere piaciuto più di adesso, ma il piaciuto o non piaciuto, quello sì che è soggettivo. Poi anche il fatto di percepire come piacevole qualcosa, e quello fa parte anche di tanti aspetti, sia culturali che ambientali. no? Non so, la storia che racconta Skull Cage è di un tizio che, che ha ah, sì, no, ma allora i registi come Juan o anche eh, Guglielmo del Toro vanno poi a vedere i film, ai festival e si acchiappano le loro... Quindi magari anche Chavez è, è stato trovato a un festival, però... Insomma non mi sembra sto grande talento, ecco. Entro fino anno arriva Insidious, è vero, arriva Insidious e... Devo, devo fare un, un mea culpa Gli Insidious non li ho visti Perché? Perché li ho... ho non, non mi sono mai affacciato molto al mondo di James Wan A me piace molto Dead Sentence di James Wan Penso che sia un, un grandissimo film Non è horror, è un thriller crime potente Però da quando è iniziato questo gioco Insomma, è un gioco, no? È... Su The Conjuring, allora mi sono incuriosito Ma non ho mai trovato l'uno di Insidious Quindi su Netflix c'era il 2 e il 3 eh, Su Amazon trovo... Non, li, non so se li trovo Forse magari li trovo e me li compro Però sinceramente ho paura di fare un investimento per una roba così Insomma preferirei pagarli poco Visto che ci sono altre cose che mi interessano C'è una collection di Mario Bava Mi sembra in inglese piuttosto costosa che preferirei, ecco Ciao taglia, grande, benvenuto tardi, fa niente eh, Poi te la puoi rivedere, li hanno scelti apposta Ok, io speravo fosse bello Ma, però, Skull Cage, potrebbe anche piacerti Perché, come ho detto, non è così ehm, tremendo Ci sono delle cose che fanno storcere il naso un po', da per un po in tutto il film eh, non fa paura, Taglia Non fa paura assolutamente cioè, Non fa paura neanche Non mi farebbe paura quel film Neanche se uno mi punta il coltello alla gola E mi dice eh, Adesso devi aver paura O ti taglio la gola cioè Non mi farebbe paura in nessun caso Ho bevuto comunque Adesso sto leggendo a me i primi 20 minuti sono piaciuti molto Poi il film si trascina stancamente Sì, ci sono dei momenti a ritmo un po' più buono E a ritmi... Succedono più cose eh, Giustamente Luca era, co Luca era con me all'anteprima E l'ha visto Siamo gli unici due <ride> no, Adesso vi dico anche quando esce perché non mi sono documentato Perché a volte poi ti dicono una roba Poi cambiano Luca Con Juring... Il diavolo quando esce Scusate Non so se oggi è già disponibile Fatemi sapere voi, Dai, siete voi i più informati del mondo Oggi dovrebbe essere già di, disponibile Quindi io vi, vi, vi consiglio di taggarmi se andate a vederlo Scrivete quello che volete Basta che non mi mettete in bocca cose che non ho detto eh? Attenzione però se andate a vederlo taggate, mi fate una foto al cinema e mi taggate e taggate anche Warner va. così visto che non mi volevano l'anteprima perché è stato palesemente dimostrato che non mi volevano e del resto <ride> è un gomboloddo è un gomboloddo eh... torno qua a leggere i commenti Aquaman è una roba devastante veramente ehm ma Chiara lo sappiamo perché l'hai visto, per, cioè, per Jason l'hai visto La congiura, il diavolo me l'ha fatto fare, diretto da Maccio Capatonte E niente, adesso vi faccio, vi faccio vedere, mi sono preparato il video eh, perché... Sono arrabbiato con eh, il The Conjury, arrabbiato, stizzito non, non mi piace che vengano fatti film su, questa, su queste cose Ora, allora, non, so non so to se voi sentite non un po' into... il volume eh, Ditemi se... Non, il volume lo tengo basso basso, ecco del video Allora, questo è uno speciale che trovate su, su Youtube con un po' di cose dette da... sul film ditemi se mi si sente eh, come ho sempre detto non mi piace eh, il fatto che i Warrens vengano romanzati in questa maniera vengano descritti come due brave persone che aiutano gli altri in realtà non aiutano nessuno perché il diavolo non esiste non esistono i demoni, non esistono i fantasmi eccoci siamo Quest'uomo, che ha fatto solo 5 anni di prigione, eh, è Arnie Johnson. E viene usato. Lui dice di non ricordare nulla. Viene usato in un video promozionale per, conf per eh, confermare. per Rendere credibile come se fosse un elemento, una prova, un testimone alla sbarra per rendere credibile il fatto che il, il diavolo esiste e lo ha posseduto e che questa storia, questo film è tratto da una storia vera. Quindi si è andati da una persona che quando era molto giovane, ok, quindi io non lo sto giudicando, ha riempito di coltellate, adesso non so quante, ma tante. Quindi un raptus di, di rabbia o di follia. Di rabbia o di follia, perché sono due cose diverse. E ha ammazzato il suo padrone di casa. Dopo cinque anni è uscito di prigione. E ha fatto la sua vita, credo. Non so che vita abbia fatto, non so niente. Ora esce il film e lui diventa, come Loren e come Ed, diventa un eroe. Cioè diventa... Prima diventa una vittima, e poi diventa un eroe, perché chiaramente quando poi uno diventa famoso diventa un eroe. Quindi, in questo caso, noi abbiamo un assassino, perché è stato provato che è stato lui. Okay? Lui, voleva, lui e l'avvocato volevano dimostrare che è stato lui, ma posseduto dal diavolo. È stato provato che è stato lui, abbiamo un assassino chiamato a promuovere il film per dimostrare che è una storia vera. Ecco, questo io lo trovo di cattivissimo gusto da parte delle persone che promuovono questo film, che promuovono questo cinema, che promuovono questa saga. E c'è po poco da dire, c'è cioè poco da... E la stessa cosa la dicevo prima, quando parlavo di Ed e Loren Warner, perché? perché Ed e Loren Warner andavano dalle persone a dirgli... Noi adesso vi scacciamo i demoni dalla vostra casa, dalla vostra figlia, dal vostro figlio. E abbiamo anche una clinica e abbiamo anche un museo. Quindi c'era un business dietro. E però vengono descritti, ripuliti, emessi, commercializzati e resi delle star uh, per, uh, per far soldi. Non solo, I, gli Ed e, e, e, e Loren Warren, che sono defunti ormai, Loren tra, eh, tra l'altro è morta pochi anni fa, non ricordo quanti, sono degli, considerati degli eroi dal pubblico eh, del web, eh, il mondo del web, che sono notoriamente in maggioranza degli analfabeti funzionali, e ora... Ernie Johnson diventerà comunque un personaggio simpatico al mondo dei, dei simpatizzanti di tutti questi misteri qua, insomma. Quindi, se noi in Italia abbiamo perseguitato, e lo abbiamo fatto anche giustamente, eh, Vanna Marchi e Don Donascimento, perché vendevano acqua e sale, e spaventavano la gente con minacce di voodoo, eccetera Ed e Lorraine Warren invece sono eroi eh, sono eroi e Ernie Johnson che ha ammazzato un povero Cristo con un sacco di coltellate non sono andate a cercare su, su The Conjuring Wiki <ride> non so se esiste Adesso diventerà un, un personaggio ripulito, vittima del, vittima del diavolo. Detto ciò, ne detto ciò, approfitto per dire che io sono assolutamente, assolutamente contrario alla pena di morte. Sono assolutamente a favore, ehm, di una. Di, di comunque un sistema. Eh, insomma, carcerario, eh, che sia votato a comunque a, a vedere se c'è un modo per eh, ri ridare delle possibilità. È chiaro che eh, di caso in caso, quindi non sono qua a giudicare l'uomo e eh, di sicuro mh, non sono molto convinto che sia giusto che abbia fatto solo 5 anni di di carcere quantomeno doveva farne almeno 10 di, di manicomio se, se era pazzo o se eh, insomma, perché ma anche solo per la sicurezza di chi sta in giro lascio a voi decidere comunque tanti saluti a Annie Johnson eh, hai dato la possibilità a tante persone di fare un sacco di soldi con la tua storia eh, non solo anche i Warren hanno fatto i soldi con la tua storia eh, e quindi insomma questa è un po', l'avevo già detto con i Warren, non mi piace. Purtroppo il cinema è questo. Ecco, quello che, quello che vorrei è che questi film dicessero ehm, film ispirato a ispirato, non tratto da una storia vera. Non, la, non, non, spaccia, non si devono spacciare per film eh, bio, quasi biografici, no? Come se The Conjuring i tre figli di The Conjury fossero dei, dei film biografici che è abbastanza evidente che non lo sono perché... questo, è, questo è un po' uno dei motivi per cui mi definisco anticongiuriano perché ho inventato questa cosa qua per gioco chiaramente eh, se domani uscirà per futuro un Conjuring 4 bello, sarò ben felice se non tratterà con questa superficialità dei temi eh, può anche farlo con superficialità perché io non sono un bigotto però non, mh, non sono neanche a favore di un, re, un, un revisionismo storico come questo cioè processi si fanno in tribunale, non si fanno al cinema, e quindi non possiamo ripulire la, la, la fedina penale di una persona a spese di quello che invece le coltellate se le prese, eh, che nel film tra l'altro è descritto come un ubriacone schifoso, non, non cattivo, ma un ubriacone, una persona un po'... sapete quel modo di, di dargli e dargli quell'idea che non insomma, sì c'è, ma se non ci fosse non cambierebbe niente al mondo perché è inutile come un po' sono tanti ubriaconi a parte Bukowski eh, però non, non vuol dire niente perché la vita è sacra, è sua e eh, nessuno ha il diritto di portargliela via quindi con questo tema tristissimo chiudo e vi ringrazio se, se volete metto un po' di musica, non lo so stiamo qua tranquilli Scrivetemi se volete iscrivermi e poi chiudiamo la live. Eh sì, eh sì. Oh, mi rilasso con un po' di musica. Eh, School Cage, se me lo permetti, bevo anche senza che tu riscatti. Il Chiedo premio okay, top, top, top. Contentissimo Che con siate venuti qua Alla live Faccio un po' di pubblicità Alle cose che sto facendo Così eh, Proprio perché sono votato Al eh, Promuovere un tipo di cinema Più coraggioso, più povero Più in difficoltà più indipendente, più underground vi consiglio di leggere la recensione di The Bad Man che è il film del 2018, quindi l'ultimo film che ha fatto di Scott Schirmer che è il regista di Found Found è un film bellissimo, potentissimo andatevi a leggere la recensione, c'è anche la recensione di Romeo and Juliet che è uscito in Blu-ray con Digit Movies una bomba, un'edizione da avere assolutamente mi sono sparato anche tutti mi sono sparato anche tutti gli extra de, dell'edizione della Digit Movies dentro c'è della roba pazzesca e poi c'è anche c'è eh, un documentario di Lloyd Kaufman che va sul set di Slither intero e poi c'è un, un video che dura diversi minuti dove eh, Lloyd Kaufman e, e James Gunn, che all'epoca era della troma perché ha scritto con lui Tromeo e Juliet vanno all'anteprima di Hostel perché anche Eli Roth ha collaborato con la Troma e quindi vanno lì, è molto bello perché vedi le dinamiche di PR, pubbliche relazioni tra, tra, tra questi personaggi un po' assurdi, Lloyd Kaufman è un, un pazzo furioso, lo apprezzo molto, è veramente un tipo fuori dagli schemi, anticonformista, la Troma è, è, è qualcosa di incredibile, avanguardia pura. Avanguardia pura, veramente. Seconda, altre due cose vi voglio dire importanti, non ve ne andate perché vi spezzo le corna. Perché sono cose importanti, non dovete pensare solo al Conjuring Universe. Prima cosa, domani inizia il Fanta Festival edizio, 41esima edizione. Io, fortunatamente, sono stato invitato a vedere privatamente i film. È un privilegio, ringrazio. Ve ne sto parlando, ve ne parlerò eh, Però per, per noi, per non aprire questo blog Andrà anche Tiziana, che è panettieri Che è una nuova collaboratrice, molto brava Andrà a vedere il film e farà qualche recensione Io ho già visto il primo film Che sarà disponibile domani a Roma Vediamo se riesco a dirvi anche il luogo eh, Si chiama Blood Conscious Ve ne ho parlato un attimo prima È bellissimo, è un film horror stupendo è un film horror meraviglioso. È di Timothy Covell e lo danno, mi sembra, alle 5 al teatro. Ma dove l'ho scritto? Vabbè, se siete di Roma, andate a vedere dove. Andate sul sito del Fanta Festival e lo vedete. Dal 2 al 6 giugno si svolge. L'ingresso è gratuito. Dovete solo. Scrivere una mail per prenotarvi Quindi sarà... Io se fossi di Roma avrei la tenda davanti E sarei lì a vedere tutto Perché poi ci sono anche eventi eccetera Appena riuscirò vedrò anche gli altri due film Che sono... Vabbè c'è anche non, non mi uccidere di Andrea De Sica Che è una specie di teen horror particolare Non sono... Insomma sembra una roba alla Twilight Ma non sono ancora pronto a bocciarlo Uh, non voglio avere troppi pregiudizi. C'è Keep Me Company, un film um, del Portogallo, sempre horror. Poi c'è un thriller che si chiama Cortez, che secondo me è una bomba. Dal trailer mi sembra una bomba. Sono uno giovedì e uno venerdì. Insomma, andatevi a vedere il programma sul sito di Fantasy, che spacca. E poi invece i corti saranno disponibili online sulle loro pagine. E anche gli eventi. Io penso che li ricondividerò nei miei social e nei miei gruppi. Perché ci tengo che chi ha voglia eh, si ricordi di vederli. Questa è la, la cosa che vi volevo dire. Ultima cosa, che non ce l'ho qua. Se no ve la faccio vedere. Abbiamo eh... <susurra> Sgranchetti. Ma sai che stavo per. Ah, come hai fatto? Ah, oh, oh, oh, Madonna Simroges. Oh, Moa. Come cazzo si dice? Sembra un acoman quando me. Mi... Guardate qua che fisico. Guardate, guarda, le braccia. Invece che. È <ride> belle, cicciottelle. <ride> Altro che Jason. Eh, mi sono sgrantito anche proprio. Siamo telepatici. Allora, abbiamo deciso di fare. Siccome Mentre Fetterry mi ha mandato la collection di Halloween. Di vedere tutti gli Halloween. Da ieri. Abbiamo iniziato col primo Halloween fino a. Eh... Per otto giorni Quindi ci mancano ancora sette giorni Perché sono otto Halloween Il primo è di Carpenter Alla fine del, del, del film Io ho visto Beh, siamo tutti in un gruppo di Telegram Quindi se vi unite Potete unirvi anche al terzo film o al quarto film Basta che fate la conta Abbiamo iniziato lunedì Decidete voi Potete recuperarli separatamente, eccetera Se volete entrare su Telegram Nel gruppo Telegram parliamo Ieri sera ero un po' assente Perché avevo 3000 cose da fare e poi mi sono goduto il film, poi dopo il film ho eh, guardato gli extra, un mega, una mega intervista di un'ora e un quarto a John Carpenter. Ma che bella ragazzi, mi veniva da piangere, quanto, quanto ama il cinema, lo ha sempre amato e quanto lo amo anch'io. E, e Vedere persone che amano il cinema così tanto mi... Mi emoziona parecchio veramente, mi, mi emoziona e lui è talmente bravo e simpatico tra l'altro ha anche elogiato tantissimo Dario Argento in questa intervista e mi ha fatto molto piacere perché dimostra proprio l'apertura non come qua che in Italia, che la gente se il film è italiano gli fa schifo perché ormai è, eh, nessuno se li caga più i film horror italiani Stasera quindi vediamo Halloween 2, seconda, secondo giorno della maratona Anzi appunto devo fare tutti i post prepararmi che eh, poi c'è la maratona Quindi queste sono un po' le attività recenti Finisco questa attività e poi passo Poi uscirà comunque la recensione iscritta di The Conjuring E questo video qua, insomma la, la parte di recensione, non questa La metterò comunque sui social, vediamo quando riesco a trovare un minutino Iscritta pure a Telegram, bravissima, grande, chiara, mi fa piacere eh, Se vai su Telegram, tutti quelli che vanno su Telegram Vi ricordo che poi per entrare nel gruppo Dovete cliccare unisciti eh, Perché il, gruppo, il canale Telegram Vi notifica solo quelle che sono le attività di NQB Il gruppo invece è dove chiacchieriamo Poi per gli eventi speciali io creo dei gruppi apposta Tipo per Halloween ho creato un gruppo apposta Chi si vuole unire, si può unire tutto senza impegno, senza firmare nulla, senza niente, insomma. Vi ricordo che potete. Ma io ho già il mio patron di fiducia, che oggi non c'è. Però sono sicuro che si godrà questa live in differita. Che è Davide Perin, lo ringrazio sempre. Se volete, potete diventare patron. E se volete, vi metto il link, anche se ogni tanto partono da soli, quindi state attenti. Se volete supportare il canale, comprate i film, i preservativi, le motoseghe, qualunque cosa, strumenti per il piacere, eh, qualunque roba proprio. Io posso, dirvi, posso spoilerarvi cosa comprano con i miei link, perché mi arriva una piccola percentuale sulle cose. Chiaramente se comprate una macchina mi fate felice. Qualcuno ha comprato le patatine light. Oh, Però non vi dovete offendere se lo dico eh. Se qualcuno di voi ha comprato delle patatine light Non vi dovete offendere E si fa per ridere Però qualcuno ha comprato le patatine light su Amazon 0,37 centesimi <ride> Col miei link <ride> È bellissimo Perché io mi diverto a vedere queste cose Due cose mi fanno ridere Vabbè che uno compri le patatine su Amazon Lo trovo una roba assurdissima e poi che uno compri le patatine light. Cioè le patatine di, per definizione non potranno mai essere light. Cazzo ragazzi. Che figata. Cos'altro ho comprato? Scotch? Ah, questo scotch per fare la box. Sapete quello che si mette? Quindi vuol dire che... Ho, spero che quello che ha comprato le patatine non sia lo stesso che ha comprato lo scotch per fare la box e mi venga a picchiare. Perché, perché ho detto... Comunque fantastico ragazzi sono, sono molto felice Quindi comprate dei link Diventate Patreon Entrate in gruppo Telegram Seguite su tutti i social Cerco di tenere viva la, la community Grazie mille Viva il The Conjur Universe No scherzo non è vero E comunque alla fine voto, voto 5 Non mi piace dare i voti però Stavolta lo faccio Così solo perché non so come chiudere la live Un abbraccio a tutti Grazie mille L'affluenza la e per l'influenza, e sotto il grande e mitico, Esa è il presidente. Non ci suona il supermarket, giustamente, devi saperne d'arte per riconoscere i grandmasters. Grosso sforzo per la massa, cassa rullante, pronta cassa per lo spettatore pagante. Ti ascolto un altro disco degli area, tira su le mani in aria, questa melma sveglia i morti nella bara. Le stelle nella notte illuminano il viaggio, dalle celle esce un urlo che richiama il branco. Il profumo del raccolto attira la clientela.